ok siamo in live parliamo di youtube innanzitutto mm. eh, mh, ci sono tante persone che stanno perdendo like su youtube anche più di pai sta perdendo visualizzazioni like cioè tutti su youtube stanno perdendo fama ogni persona che fa video su youtube inizia a perdersi di voglia nel fare i video e quindi quitta smetti di farlo dopodiché youtube ha voluto anche contribuire a far chiudere questi canali soprattutto quelli molto importanti e molto famosi persone comunque con 10.000 o più iscritti che hanno un guadagno su youtube infatti come avrete visto youtube ha deciso di togliere i pagamenti eh, grazie alle pubblicità youtube era già in crisi da sé soprattutto youtube italia come sappiamo e lo stesso sito, YouTube ha deciso di peggiorare le cose ulteriormente. Perché non andava bene, no, lasciare come era la situazione, che era già una merda. No, adesso invece, YouTube ha messo pure delle altre cose schifose all'interno per, per peggiorare la cosa. Buongiorno anche a lei. Io sto perdendo like come tutti. E a causa di questo non ho più voglia di fare video, a parte che non, non avevo già voglia da tempo, ma lo ammetto perché mi fa schifo fare i video che faccio e mi fanno schifo, anche se a molti altri piacciono. Stavo pensando di quittare, cioè è una delle opzioni, non per colpa mia, perché comunque io continuerei, ma per colpa di youtuber del calibro di... Non lo so, non voglio nominare perché poi mi mandano uno strike, ma non me ne frega un cazzo, di Ciccio Gamer. Anche youtuber come la Broccoli Crew ehm, o come la Supreme Crew, ragazzi non ve la prendete, però a me i vostri video non piacciono. Cioè siete i miei amici, vi voglio bene, ma... A mio parere personale i, miei, I vostri video mi fanno veramente schifo questo, Comunque questo video ve lo linkerò Perché giustamente le persone che nomino Voglio che sappiano che le ho nominate Non me ne frega un cazzo se faccio flame Ma voglio chiarire una volta per tutte Voglio mettermi anch'io un po' in mezzo Così magari se ti metti in mezzo di solito fai visualizzazioni Perché io sono su youtube per passione Ma se ci fosse un guadagno dietro Non me ne frega un cazzo ve lo dico che lo faccio per soldi Non sono un ipocrita come fa vj Ma io ragazzi lo faccio per passione Guadagno 100 Mila euro al mese, però lo faccio per passione. Purtroppo non è il mio caso perché non guadagno un centesimo da YouTube. Che non è smetto. ancora finita qua. Eh, perché voglio nominare anche a tante altre persone. Dai, nomina, YouTube nomina, ah. l'idolo di YouTube, no? A me sta simpatico. Sinceramente, a me no. No, scherzo, cioè, lo conoscevo anche perché magari in persone come voi non lo sanno, ma la prima spinta piccola gliel'ho data io. Perché ho iniziato a spamarlo come un cane. Su youtubers italiani spam. Che è un gruppo di Facebook. Approvo, approvo, e, ero e, con lui. E. Ma questo ad osso, eh. Stai. Uh, e ha avuto circa 100 iscritti in meno di un giorno Dopo quello però ha iniziato ad avere un picco assurdo E lì non l'ho aiutato io Però i primi iscritti li ho fatti fare io Quindi conoscerlo l'ho fatto io Non voglio prendermene il merito Perché se avessi voluto fare una collaborazione con lui Avrei già avuto delle possibilità Ha fatto recentemente un video Che adesso non mi ricordo il nome Dovrei andarlo un attimo a ricercare Mentre parlo lo ricerco dove dice che i big di YouTube bloccano le persone piccole come noi. Lui ha nominato nel video Ciccio Gamer 89 che fa visualizzazioni grazie a Clash Royale. Pagando eh, i bauli di Clash Royale, e grazie a questi video lui ha fama. Perché molti bambini li seguono. Lui non è stupido perché poi si fa dei soldi alla fine. Si, sì, ci guadagnerà poco. Però comunque ci guadagna quei 300-400 euro che a mio parere non sono assolutamente pochi. Diciamo una cosa, magari voi pensate che io mi senta Dio nel, nell'editing il più bravo al mondo. No, attenzione, lo dico anche io che faccio cagare la merda. A mio parere il mio editing è noioso. Ma questo perché? Non per colpa mia, magari sì anche per colpa mia perché ho perso la voglia. Ma perché ho perso la voglia? Perché fan voi, quindi sì voi a cui sto parlando adesso... Volete seguire altri big di YouTube, però comunque lo dico anche io che i miei video sono calati di qualità, ma proprio perché ci sono big che mi bloccano. YouTube stesso che mi blocca o che blocca altre persone perché non sono assolutamente l'unico. Su YouTube Italia non si può <coughs> avere successo. Non puoi. Non puoi. O fai video clickbait, o video stile i pantellas o video eh, stile spacchettamento bioli di Clash Royale. O FIFA 17 oppure non sali. L'unica persona che ho visto salire è il mio, diciamo, conoscente non proprio amico, Masterfede 116, che lui se l'è meritato a mio parere, ha fatto 15.000 iscritti in 4 mesi l'editing nei suoi video, l'intrattenimento c'è, i video cosa succede a YouTube prendono, prendono spettatori 13 <ride> spettatori ma porca Attenzione. puttana, lo vedi quanto fanno i clickbait? buona giornata <ride> I lookin' like this, tell me